Venditalia 2022 continua, come sapete da quattro anni non si teneva questa manifestazione. Il fermento è tantissimo, la voglia di ricominciare il business nel migliore dei modi è immenso e ci troviamo nello stand di FAS International S.P.A., con Luca Adriani, l'amministratore delegato dell'azienda e il suo presidente Matteo Marzotto per andare a scoprire che cosa è successo negli ultimi quattro anni. In casa vostra ci sono tantissime cose che nel frattempo sono accadute, a cominciare dal cambio del marchio. Sì, il cambio del logo per, per un impegno poi morale verso il fondatore, il papà, che ha tracciato poi la via 55 anni fa. Lui diceva sempre che tutto si può vendere tramite un distributore automatico. Oggi col nuovo logo e soprattutto con il nuovo payoff Anyplace, Any Business, stiamo raccogliendo questo, questo sogno che oggi sta diventando realtà e ci presentiamo appunto a Venditalia dopo quattro anni di silenzio con un, non solo un logo, rinno, un logo rinnovato ma anche una nuova business unit chiamata Solutions dove troverete tutte le potenziali possibili applicazioni del, de, del vending inteso come distribuzione automatica. Luca, quando nel 2010 abbiamo iniziato Vending TV, tu sei stato uno dei primissimi ad essere intervistato, ricordo bene che anche tu hai avuto un attimo di sorpresa ma anche di piacere nell'andare a riconoscere una nuova tipologia di strumento per la comunicazione per il Venni che nel frattempo ha iniziato a crescere. Anche voi avete dato una svolta al settore, Papa Antonio 55 anni fa ha dato un grande impulso al settore con i primi distributori di piatti rotanti, oggi voi con un nuovo logo un nuovo claim any place, any business, andate a dare una nuova svolta a questo settore. Sì, beh, intanto vorrei dire che il cambiamento non deve, non deve far paura, può al limite creare qualche momentaneo dissesto, ma fa parte della, del, del processo di miglioramento. Per cui come ho creduto, nella, nella tua vending neonata, vending tv, io credo che qualsiasi tipo di cambiamento e poi eh, a maggior ragione oggi dopo tre anni di continui cambiamenti sia necessario impostare dei nuovi business, dei nuovi modelli di business e perseguirli perché comunque il mondo è in profondo cambiamento e credo di non scoprirlo io. E allora ora passiamo al presidente dell'azienda Matteo Marzotto Matteo intanto benvenuto, sono uh, quattro anni che non abbiamo interviste in, in sede e quindi a Venditaria e dunque sono quattro anni che non sono ancora riuscito a intervistarti in video è la prima volta, siamo riusciti però a parlare con tanti altri strumenti spesso anche digitali proprio per intervistarti è la tua prima Venditalia, qual è la tua percezione di questa grande fiera internazionale? io direi addirittura la prima al mondo nel settore del vending Beh, allora, innanzitutto sto imparando e questo è, anche se ormai è due anni che sono in FAS, ho una tradizione in alcune vite precedenti eh, di avere frequentato fiere di tutti i tipi, eh, sia da espositore che da organizzatore di fiere e quindi ho un po' l'occhio, diciamo, un po' l'abitudine in qualche modo. Ecco, quello che vedo è, Innanzitutto una dimensione media degli stand meravigliosa e degli stand come il nostro particolarmente brillanti. Qui c'è investimento, c'è riflessione, c'è un grande sforzo, diciamo, oltre che materiale, anche così di, di, di creatività, che credo sia quello che eh, intende rappresentare un po' la nostra azienda. Ecco. Luca Adriani e Mariangela e la loro storia sono pieni di, di cambiamenti e eh, cercare di leggere diciamo, non il conto economico dell'anno ma i cinque anni a venire è una come un'attitudine che credo abbiamo eh, condiviso quando hanno deciso di aprire il capitale e, e insieme eh, io sono una piccola minoranza però insieme condividiamo un cammino che è fatto proprio di cercare di con umiltà ma con eh, ferrea determinazione leggere dove questo mestiere ci può portare sostanzialmente credo di poter affermare che noi non siamo produttori di macchine ma siamo produttori esecutori di sistemi siamo pensatori di sistemi per capire che cosa serve ai nostri clienti Antonio Adriani che io purtroppo non ho conosciuto per poco diceva che si può, tutto è distribuibile attraverso un una macchina, allora il concetto era della macchina elettromeccanica, oggi invece il concetto è del sistema che può sostanzialmente affiancarsi a qualsiasi modalità distributiva di retail. Ecco. Credo che Venditalia, lo auguro a Venditalia, prima di tutto però lo auguro a noi, di continuare a perseguire questa visione. Cioè noi, il tema non è l'ultimo metro, il tema è porre il nostro cliente davanti all'ultimo centimetro nel modo più sicuro, meno impattante, più intelligente, più comodo quindi non è più l'interazione con la macchina fine a se stessa ma è un po' di più, tenendo conto del fatto che sappiamo che ci sono un certo numero di minuti al giorno, alcune decine di milioni di persone come noi che interagiscono non con un elettrodomestico o con un, ma devono essere parte di un sistema e quindi questo, la nostra filosofia è molto cambiata secondo me negli, in questi ultimi anni ed è tanto cambiata che quest'anno Luca voi presentate più novità e in termini di modelli e in termini di sistemi qui nello stand abbiamo la partecipazione di un'azienda che si chiama Wurt abbiamo la partecipazione di altra azienda di ristorazione automatica avete dei nuovi modelli da presentare, dunque da dove cominciamo? Ma abbiamo presentato i, case, i famosi case history eh, concreti perché poi le partnership che noi abbiamo che ricordo passano dalla, dai distributori di bevande calde, la partnership più importante che abbiamo più prestigiosa è quella con Illy Cafè, oggi per quanto riguarda la ristorazione presentiamo questa partnership con CAMST per il non-food e per tutta la parte di distribuzione di dispositivi di protezione individuale abbiamo una partnership molto forte con Wurt, Gamba Bruno, un partner diciamo, primario nell'ambito del retail e della ristorazione, per cui insomma, ci siamo dati da fare, abbiamo cercato, come diceva Matteo, di reinventare e leggere magari i prossimi cinque anni, eh, chiaramente di strada da fare ce n'è ancora molta, ma abbiamo visto che i nostri partner sono molto ricettivi e comunque i settori in genere che non hanno toccato la, la, il settore del vending hanno veramente necessità di, di innovazione e io credo che il settore del vending sia uno dei settori più innovativi che abbia mai, mai conosciuto. E allora eh, Matteo, io ti ringrazio innanzitutto per la tua mh, partecipazione, in realtà ti abbiamo veramente chiamato mentre stavi facendo altro e ti abbiamo detto vieni qui partecipa anche tu perché per la prima volta potrai essere sui nostri schermi dopo tanto tempo in effetti eh, questa è la prima occasione in cui tu sei qui con noi che cosa ti piacerebbe fare in modo che FAS portasse avanti nei prossimi anni in termini di, di nuovi distributori, nuovi modelli, nuovi progetti, nuovi sistemi da proporre al mercato? A me piacerebbe essere il leader di un cambiamento culturale per il quale queste, questi sistemi erogano prodotti eccellenti. Ecco, non soltanto commodities, con tutto il rispetto delle commodities, ma anche... Utilizzare questo canale per, per prendere prodotti e servizi che potrei definire luxury ma diciamo alto di gamma ecco, perché queste sono macchine che garantiscono, la, macchine e sistemi la cui, diciamo, il cui utilizzo applicato nel modo corretto può garantire una qualità assoluta, quindi non soltanto necessariamente sui cibi caldi o freddi ma prevalentemente anche per diverse altre cose che altrimenti, insomma, la mia sensazione venendo da fuori è che si banalizzi un po' tutto il lavoro che c'è qui all'interno, che, che è un lavorone un lavorone che viene fatto tutti i giorni con un miglioramento continuo, che significa il taglio delle emissioni, significa l'utilizzo più intelligente delle materie prime, significa il riciclo, noi siamo pronti sostanzialmente a leggere, lo facciamo anche in altri mercati del mondo, a leggere qualsiasi cambiamento, ci permettiamo diciamo, di pensare di essere tra quelli che hanno la mente aperta. Ecco, ci piacerebbe che l'Italia continuasse in questo, in questo cammino e possibilmente FAS fosse un leader di questo, di questo nuovo movimento, di un nuovo, nuovo vedere il futuro. Beh, di fatto FAS è una delle aziende leader non solo in Italia ma in tutto. Il mondo, ne abbiamo prova certa noi che abbiamo un osservatorio globale su tutto il territorio. Luca, grazie, grazie per il tuo preziosissimo contributo. Eh beh, grazie a voi per dare voce a quelli che sono le nostre, le nostre idee, i nostri sogni. Devo dire che la recente entrata di, uh, di Matteo, di, di, di un nuovo socio nel capitale ha portato una visione esterna che forse, forse ne avevamo bisogno perché sai poi i mondi visti dall'interno dall'esterno assumono luci e colori diversi per cui io credo che questo questa diciamo questa situazione eh, che ha visto non solo due famiglie eh, coinvolte in un progetto ma anche delle visioni secondo me molto, molto importanti e futuristiche bene e allora grazie grazie ancora Presidente, Matteo, grazie, grazie anche a te. A voi, buon lavoro e mi fa molto piacere, finalmente abbiamo fatto qualcosa live perché iniziava a diventare difficile da remoto. Sì, ma fortunatamente abbiamo vinto noi, dai. Dai, speriamo bene, Avantis, avanti tutta. Avanti tutta, noi continuiamo, abbiamo ancora tantissime novità tra le centinaia presentate qui a Venditalia 2022.